Allora ragazzi, innanzitutto per sbloccare quest'area guardatevi uno dei miei video dell'albero sacro quindi come arrivare all'albero sacro quindi arriverete anche qua innanzitutto oggi vi spiego come trovare questa cenere spirituale del monaco di fiamma nera molto semplice quindi dirigetevi qua e mi raccomando il video in descrizione quindi come raggiungere il sacro albero e raggiungerete anche questo posto ora, che facciamo adesso? questo è un ponte invisibile quindi mi raccomando Uh, non so prendete dei coltelli oppure qualche polvere buttatela a terra così per farvi strada Io adesso prendo i coltelli, i pugnali e li butto a terra così facendo posso proseguire sempre più avanti senza cadere nel vuoto ok? comunque bel lavoro alla From Software della collisione che hanno aggiunto qua è veramente bel lavoro allora quello che voglio dirvi è che il boss da sconfiggere non è un boss qualunque, ma è solamente una lacrima riflessa. Quindi, prima di entrare in uh, quella cioè boss fight, nella box fight là dentro, <ride> toglietevi i vestiti, le armi, fate a cazzotti con lui, che okay? è più bello. Quindi, a mani nude è uno spasso. Però io non lo sapevo, quindi sono entrato così, armato, con i vestiti e tutto. Quindi. Una volta raggiunto, cioè una volta finito questo ponte invisibile, scendete qua sotto, uccidete questa cosa qua, eh, mamma mia è inquietante, fa anche cagare sta cosa, e qui, proprio qui c'è la leva, quindi tirate la leva, proseguite da questa parte, sempre più dritto, sempre più là, e lì, Troverete la porta aperta, quindi scendete giù, uccidete la lacrima riflessa smarrita, e voilà. Facile. Molto semplice. E una volta uccisa, eh, vi darà la cenere spirituale monaco di fiamma nera. Vogliamo fare uno contro uno? Facciamo due contro uno? E siamo tre di noi, tre copie. Eh? Che dici? Madonna mi ha fatto veramente un sacco di danno, oh, mazza come so forte oh. No, guardate questa scena, guardate un po' questa scena. Madonna, avete visto quanti danni mi ha fatto? E voilà. Monaco della fiamma nera. Quindi, ragazzi, se il video vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale, fate anche la campanellina e lasciate anche un bel like.